In questo tutorial andiamo a vedere un'app molto carina e molto semplice da utilizzare che si chiama Tellagami. è un'app che ci permette di ehm, creare dei brevi video eh, nei quali una volta che abbiamo eh, scelto eh, lo sfondo e personalizzato l'avatar possiamo inserire un commento audio di eh, massimo 30 secondi. Quindi video eh, anche di massimo 30 secondi. Come facciamo a personalizzare eh, l'avatar? Intanto clicchiamo su Character e andiamo a stabilire se deve essere uomo o donna. E poi possiamo scegliere il colore della pelle, il colore degli occhi, la grandezza della testa il colore dei capelli, vedete che eh, molte delle opzioni sono riservate alla versione a pagamento ma anche con la versione free si riescono a fare cose carine, possiamo cambiare il colore della maglia, quello dei pantaloni e quello delle scarpe. Eh, dopodiché una volta che abbiamo deciso che ci piace come l'abbiamo vestito possiamo andare ad attribuire a un'espressione al viso del nostro avatar quella neutrale quella che c'è di default altrimenti felice triste sorpreso arrabbiato eh, impaurito o un po sciocco ritorniamo a quella neutrale eh, ultima cosa che possiamo fare è andare a personalizzare lo sfondo allora partiamo dal fondo Ce ci sono alcuni sfondi offerti eh, gratuitamente anche nella versione free, mentre come vedete qui ce ne sono molti altri solo per la versione a pagamento, per esempio posso mettere questo sfondo oppure posso andarlo a disegnare con lo strumento pennello, cancellare o diversi colori a disposizione, altrimenti posso scattare una foto col mio dispositivo e aggiungere la foto come sfondo, altrimenti carico un'immagine un che ho già nel mio dispositivo. Se per esempio l'obiettivo del video è quello di far creare eh, di farlo fare ai ragazzi agli studenti eh, non so ad esempio mh, mh, raccontando in massimo 30 secondi come hanno costruito questo grafico con un software di geometria dinamica allora carico l'immagine che eh, è didatticamente interessante e poi posiziono, adesso clicco su back in modo tale da poter spostare il mio avatar in modo tale che si veda un po' meglio il grafico e poi cosa posso fare? Eh, posso andare a registrare eh, la mia voce per inserire il commento audio vedete che qui c'è questo questa icona sembrerebbe di poter inserire anche un fumetto o un testo. In realtà se andiamo a provarci vediamo che è una funzionalità riservata al, al, all'account a pagamento mentre comunque noi possiamo eh, tranquillamente eh, registrare la nostra voce per massimo 30 secondi cosa che io adesso vado a fare, quindi clicco su questo pulsante verde e registro. Questo grafico è stato realizzato con un software di geometria dinamica utilizzando funzioni a tratti e simmetrie. Ecco, adesso sta analizzando il file e poi partirà l'anteprima. Il commento che ho fatto non è molto sensato ma era soltanto una prova. Questo grafico è stato realizzato con un software di geometria dinamica utilizzando funzioni a tratti e simmetrie. Okay. una volta che ho finito posso andare a salvare il mio lavoro prima di tutto vado a toccare share l'ultimo pulsante in basso a sinistra e vado qui ho la possibilità ancora di rivedere il video che ho appena realizzato altrimenti vado a salvarlo sul mio dispositivo e sta eh, come vedete adesso elaborando il file una volta che ha finito eh, di elaborare il file, eh, l'ha salvato eh, su e l'ha salvato sul mio dispositivo, io ho a disposizione comunque un file in formato mp4 all'interno del mio dispositivo che poi potrò andare a caricare o a, o a mettere dove preferisco eh, se voglio immediatamente invece pubblicarlo nel cloud sul sito di Tellagami basta eh, toccare share link allora lo sta eh, caricando nel cloud una volta che è caricato nel cloud ovviamente sono anche libera di ehm, eliminare il file dal mio dispositivo adesso ha finito di caricarlo quindi dovrebbe darmi il link un attimo ecco allora dunque io dove mi chiede dove lo voglio condividere allora lui l'ha caricato nel cloud adesso quello che io voglio è che lui mi dia il link per esempio utilizzo keep ecco qua questo è il link del, del file del video che ho appena creato lo salvo ok a questo punto eh, il mio video quindi è stato anche pubblicato nel cloud andiamo a vedere come è eh, venuto quindi Vado su KIP, eccolo qua, me l'ha salvato nella nota e gli dico di aprirlo. Con Chrome andiamo a vedere, eccolo qua, lo guardiamo. Questo grafico è stato realizzato con un software di geometria dinamica utilizzando funzioni a tratti e simmetrie. A questo punto è nel cloud il mio video e posso ulteriormente eh, condividerlo su Twitter, su Facebook o incorporarlo in una pagina web, Abb abbiamo anche il codice embed e abbiamo il link.